le questioni che più spesso ci si pone quando valutiamo noi stessi è relativa all'essere più o meno all'altezza di qualcosa quindi che si tratti di un nuovo lavoro di un nuovo partner di un'abilità che vorremmo imparare o a cui ci stiamo già dedicando la domanda è sempre la stessa sarò all'altezza in alcuni casi è chiaro che quando la prestazione è misurabile oggettivamente, come se si tratti di un salto in alto, il giudizio non è affatto problematico, o si salta abbastanza in alto da superare l'asticella, oppure non si salta. Quindi resta solamente in questi casi decidere a che altezza collocare l'asticella. Ma sono poche le cose relative alla nostra autostima che sono facilmente misurabili. E in questo caso, nella maggior parte dei casi, è in qualche modo necessario stabilire una sorta di giudice di gara, ovvero qualcuno che sia deputato a valutare come ci collochiamo rispetto a quel metro di misura, ovvero una persona che ci dica se siamo all'altezza, se siamo adeguati. Ma di nuovo qui si pone una domanda. Adeguati rispetto a cosa e per chi? Esistono due grandi categorie di persone chi tende a delegare la decisione sulla propria adeguatezza a un giudice interno e chi invece lo proietta a un giudice esterno in persone specifiche o nel mondo in generale. Quando il giudice è esterno si possono configurare una serie di situazioni ad esempio c'è chi teme di essere giudicato solo da chi reputa superiore a sé chi invece teme il giudizio solamente delle persone che conosce bene, chi invece teme il giudizio solamente degli sconosciuti, fino ad arrivare a persone che si sentono giudicate in qualsiasi circostanza sociale. E diciamo che la percezione di un giudice esterno può declinarsi nelle seguenti paure. La paura di esporsi, la paura dell'impopolarità, la paura del conflitto e la paura del rifiuto. Se chi è in preda alla paura del giudizio degli altri vive costantemente con questa percezione di avere un nemico alle porte, molto peggio la situazione di chi il nemico lo porta dentro di sé, proprio perché non c'è modo di sfuggire a questa condanna. E in questo caso, quando il giudice è interno, le paure predominanti sono la paura del fallimento e la paura dell'inadeguatezza.